Grazie Presidente, io intervengo brevemente perché, eh, per consegnare il voto di estensione del Movimento 5 Stelle, non perché l'indirizzo non sia condivisibile, non perché le intenzioni e la base dell'atto non siano appunto, appunto condivisibili, eh, in quanto sicuramente queste, queste misure che sono contenute in questa mozione eh, sarebbero utili, per, eh, sarebbero utili insomma, per andare incontro alla, alla, alla grave crisi che tutti eh, tutte gli, diciamo, gli esercenti all'interno dei nostri immobili eh, si trovano, ma anche ovviamente quelli che non sono all'interno dei nostri immobili. Eh, però ecco, io sono eh, combattuto in un certo qual modo. Se votarla favorevolmente e dare una falsa aspettativa poi, agli esercenti, o non votarla, quindi o meglio astenerci sulla cosa e poi prendere gli improveri di chi che sia, perché nonostante poi politicamente sia molto condivisibilissima questa mozione io dubito fortemente che eh, anzi, ne sono quasi certo che ci siano le coperture di bilancio per fare fronte a una misura del genere e faccio presente ai, ai colleghi che queste sono misure che poi impattano sul titolo primo del nostro bilancio e in una, in una misura davvero molto considerevole, quindi eh, io, io consegno il voto di astensione non perché non, si, no, non condivida eh, l'indirizzo in questa mozione, ma perché, per evitare proprio di dare, dare false, aspettative, false aspettative agli esercenti. Un'ultima nota, anzi due ultime precisazioni. Per quanto riguarda eh, le, gli affitti, se così si può dire, o meglio le locazioni, anzi le concessioni più che locazioni perché appunto si parla di patrimonio indisponibile, per quanto riguarda eh, le attività sociali e culturali come era stato ricordato prima dal consigliere Pelonzi, queste sono sospese dall'inizio della pandemia e le, la richiesta dei canoni, quindi ci siamo mossi tempestivamente e anche perché diciamo inevitabilmente poi eh, i, i, i, le controprestazioni, le debbenze da parte di questi signori hanno, da parte di queste realtà sono insomma, più sostenibili ecco in un certo qual modo è un po' più eh, percorribili e in terza battuta vorrei semplicemente aggiungere che comunque mh, Roma Capitale e questa amministrazione si è già mossa mh, sicuramente eh, nei confronti di, del commercio eh, nel, nel commercio insomma, eh, infatti volevo ricordare l'iniziativa del microcredito sociale di impresa che è una misura datata 5 marzo 2021 che sicuramente non è eh, diciamo, eh, la chiave di volta per risolvere la soluzione ma sicuramente un aiuto concreto anche, a chi, eh, anche nei confronti degli esercenti di Roma Capitale per cui, eh, ripeto ultime, eh, in ultima battuta, consegno il voto di astensione del Movimento 5 Stelle proprio per evitare di dare false aspettative agli esercenti che di, di questo periodo, oltre ad essere aiutati, mi sento di dire che non dovrebbero neanche essere presi in giro. Questo è quanto. Grazie Presidente.